Oggi andremo a parlare della cartuccia Race Day della RockShox. Molti di voi sanno dei problemi di affidabilità che questa cartuccia fino ad oggi ha dato e noi vogliamo offrire una soluzione. La soluzione che secondo noi è la più eh, affidabile, la più redditizia è quella dell'installazione del pistoncino di modifica prodotto dall'Andreani dall Group. Con questa modifica potrete ottenere una cartuccia molto più affidabile, molto più duratura nel tempo, che vi permetterà di poter uscire e andare in bici senza avere il patema ogni uscita di ritrovarvi con la cartuccia e dunque la forcella non funzionante. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste. La cartuccia Race Day della RockShox è una cartuccia molto estremizzata sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto ha delle dimensioni molto compatte e delle lavorazioni dei materiali che la compongono molto estremizzate questo per ottenere il massimo della leggerezza possibile eh, questa la rende anche molto delicata sia nelle fasi di assemblaggio, di smontaggio ma anche nell'utilizzo Purtroppo eh, abbiamo riscontrato, come è stato riscontrato da tutti, una casistica molto frequente di rottura di un componente interno che fa sì che la forcella non abbia più la possibilità di essere bloccata. Abbiamo disassemblato la parte superiore della cartuccia per farvi vedere meglio nel dettaglio qual è il componente che spesso, se non sempre, va a danneggiarsi infisciando. Il funzionamento del bloccaggio, qui vedete la molletta di precarico interna che permette al, remoto, al comando remoto di tornare indietro, il top cap della forcella, il bladder con all'interno le parti idrauliche e in questo particolare componente potete vedere l'alberino che andate a ruotare quando azionate il vostro comando remoto e il pistoncino che gestisce il pistoncino originale, in questo caso che gestisce il lockout della vostra forcella. Questa tenuta che vedete qua va a danneggiarsi, a schiacciarsi e impedisce il corretto funzionamento del bloccaggio. Allora, l'Andreani Group, dopo diversi test, ha tirato fuori un pistoncino modificato che evita... Il brutto fastidio del pistoncino originale che si rompe, quindi nella modifica che cosa andiamo a fare? Andiamo a sostituire il pistone originale che vedete qui con il pistone modificato dell'Andreani Group, l'operazione è abbastanza complicata perché i, i componenti sono molto piccolini, sono spesso inseriti tra loro o stanno insieme per interferenza. E non è proprio immediato la sostituzione del componente una volta sostituito si va a rispurgare la cartuccia e abbiamo in questo modo eliminato il problema di rottura rendendo la cartuccia race day molto molto più affidabile.